Ciao a tutti! Oggi prepareremo il riso con ceci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono ceci giallessati, riso, acqua, una fogliolina di alloro, olio, dado bimbi, scalogno, carote, pomodorini, rosmarino, sale e pepe. Diamo il via alla, Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale i pomodorini, le carote e il rosmarino, lo scalogno e facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Rieniamo sul fondo del boccale, adesso aggiungere l'olio facciamo insaporire 3 minuti 120 gradi velocità 1. Adesso mettiamo la fogliolina di alloro, i ceci che abbiamo precedentemente già allessato. il sale il pepe un cucchiaino di dado vegetale fatto col bimbi l'acqua adesso facciamo cuocere per 15 minuti 100 ⁇ antiorario velocità 1 adesso andiamo ad aggiungere il riso E diamo una mescolata per evitare che il riso si attacchi durante la cottura facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione del riso nel nostro caso 12 minuti 100 gradi antiorario velocità 1. il nostro risotto è pronto andiamo a impiattare riso e ceci grazie e alla prossima ricetta